Nei primi anni 90, esattamente nel 92, eh, io e Eros Ramazzotti andammo a conoscerlo a Los Angeles, negli studi della Universal, dunque avvicinare Michael Jackson era, era quasi impossibile, cioè è più facile parlare col presidente degli Stati Uniti che con Michael Jackson. Arrivò questa figurina esile, eh, minuta, era qui in mezzo a me, in mezzo ad Eros con questa, mi, dice, mi diede una sensazione così di grande carisma ma anche di, di grandissima fragilità. Eros Ramazzotti e Gianni Morandi, in qualità di rappresentanti della Nazionale Italiana Cantanti, si sono recati a Los Angeles per incontrare la rockstar americana. L'incontro è avvenuto sul set dove Michael Jackson stava girando l'ultimo spot per la Pepsi. Il prossimo incontro tra gli artisti avverrà a Roma nel mese di luglio in coincidenza con il debutto italiano del tour di Michael Jackson. In questa seconda occasione si decideranno infatti i futuri passi di questa splendida ed unica collaborazione.